immagino che un infisso in pvc che ormai si è opacizzato è un infisso che abbia un bel po di anni alle spalle o un infisso di bassa qualità sì perché un infisso in pvc che si è opacizzato immagino nella parte esterna è perché ha preso un po troppo sole la plastica si è un po cristallizzata e ha perso la sua lucentezza. e puoi fare solamente due cose sarò molto drastico c'è cioè in questi video però non ci sono tanti, tante scappatoie si può provare con un po di scorricavo silicone che è una specie di olio con base siliconica si mette su un panno e si strofina nelle parti opacizzate questo dovrebbe donare un pochettino più di brillantezza però con il pvc è molto più difficile rispetto ad esempio con un infisso in alluminio dove questo tipo di trattamento si ottiene dei risultati abbastanza buoni insomma se non ottieni nessun tipo di risultato o il risultato che ottieni non è in linea con quello che ti aspetti per gli infissi di casa tua purtroppo è venuto il momento di sostituire gli infissi e per scegliere un tipo di infisso che non presenti più questo problema in futuro ti consiglio di affidare a un servizio di consulenza personalizzata che ho ideato ed è sul mio sito www.blogvisacchi.it. con questo servizio potrò consigliarti senza nessun interesse se sei fuori dalla nostra zona di competenza ad esempio noi siamo a Gambettola se ti trovi a Milano se ti trovi a Roma se ti trovi in Sicilia, in Sardegna potrò dare un consiglio disinteressato su quale tipo di infisso scegliere e magari anche su un'azienda che possa lavorare bene a livello di posi in opera e assistenza se vuoi sapere di più richiedi la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video